ci ricordiamo anche di questo ricordiamo che nel nether non serve a niente un secchio d'acqua io me lo sto riportato volentieri però purtroppo non serve un cavo allora prima di tutto facciamoci dei piedini di oro così non ci attaccano forse avrei dovuto provare ad incantarmi almeno un po' prima di venire nel nether ho guardato il dendermannino Sono morto. E invece no. Oh no. Ho fatto il trick. E di nuovo ho fatto il trick. Va bene, abbiamo ottenuto del nidium. te se mi devo prendere questi infarti. Gigi mi ha dato trailer per me. Mi sono preso un infarto! Però ho ancora una barba, quindi ho trovato pure una mappa. Vediamo se riusciamo a dispararla, che secondo me da questa parte. Sono tornato a casa e metterò a posto un po' di robe Allora ragazzi ehm, Detto questo il video è finito Visto che siamo già un parecchio avanti Come potete vedere mi sono anche incantato un po' Comunque detto questo il video è finito Spero vi sia piaciuto e ciao Allora ragazzi, sì, spero che non si sentano rumori di sottofondo strani perché in, un, in questo momento sono in un posto in cui si potrebbero sentire rumori di sottofondo. Lo scorso video è durato, lo scorso video, la scorsa clip e in generale le scorse clip di questo video sono durate un po' troppo poco, sono, adesso sono io dopo aver editato quel video e mi rendo conto che non è durato niente. Soprattutto e l'unica clip che si vedevano erano io che, le scorse clip che ho registrato di questo video ero io che... Ero stanco e quindi parlavo piano e non si sentiva molto bene Quindi alla fine ho deciso che adesso eh, rientriamo di nuovo nel nether E questa volta proviamo a cercare la fortezza Perché non l'abbiamo trovata e vorrei trovarla Per fare un episodio di esplorazione un po' più completo C'è di nuovo un enderman, Vi facciamo attenzione perché l'ultima volta non è andata bene Sono incantato questa volta perché nell'ultimo video mi sono incantato uh, Non avevo visto che qui c'era una base uh, Destinazione scottante tra l'altro ne approfitto per dirvi che adesso, siccome ho disattivato la musica, potrete finalmente sentire la musica che metterò in editing. Questi blocchi qui sono bellissimi, quindi probabilmente me ne... Me ne prenderò un bel po', ma non adesso Perché adesso stiamo cercando una fortezza Quindi cerchiamo una fortezza Come cercare una fortezza? Probabilmente bisogna alzare i chunk Perché se no non la vedrò mai E purtroppo ne risentirà il video Sentirete la mia voce a scatti Il video andrà a scatti Ma io non ci posso fare niente Perché tanto dovrei uccidere questi enderman Ma ok, non lo farò Perché voglio incentrarmi più sul, sul trovamento di una fortezza perché con quella posso andare avanti col gioco In realtà potrei saltare questo Assaggio, ma non lo salterò quindi allora facciamo attenzione a non cadere perché comunque ridendo scazzando nel nether si cade spesso quindi adesso starò un po' in silenzio cercherò la fortezza e speriamo di trovarla allora ragazzi l'ho trovata non, non sono neanche stato vuota oh, Penso che siano una variante aggiunta alla mia resource pack, che tra l'altro vi ricordo che è in descrizione del primo video. Potrei bridgeare, ma siccome non voglio morire nella lava, o almeno vorrei evitare di morire nella lava, tra l'altro dicendo sarebbe stato più saggio farlo a livello lava, perché almeno se cadevo avevo ancora una speranza di salvarmi, però non sono caduto. Ora abbassiamo i nuovi chunk in modo da lagare di meno, e cerchiamo di salire qua sopra. Allora, ecco, c'è qualcosa di pericoloso là, quindi cerchiamo di salire qua sopra. Gli infarto, quanti ce ne sono? Allora mi servono proprio le blaze, quindi... Mi ha colpito e mi ha tolto un sacco di vita. Ok, mi sono salvata. Purtroppo, devo rialzare i chunk un attimo perché sennò non vedo dove sto cavolo di blitz che mi sta dando la caccia. C'è pieno di scheletri guida, sarebbe ottimo se adesso stessi cercando il wither, però. E abbassiamo i chunk. Ok, un altro è stato fatto. Porca vacca che infarto, non è che non lo trovo, non capisco dov'è. C'è... Una nebbia incredibile che non riesco a capire. Provo un attimo a guardare nelle impostazioni se riesco a togliere sta nebbia. Oh, finalmente sono riuscito a togliere la nebbia, quindi saranno quelli laggiù che mi hanno colpito. Quindi cerchiamo di schivarli. Allora le blaze sono la cosa più smirata al mondo, ma se ci sono io di mezzo vedi, sta tranquillo che mi colpiscono immediatamente. Porca vacca me ne è spawnata una dietro mi stava uccidendo C'è qualcosa di importante ora oh. Sono tornato a casa, non ho più spazio nell'inventario. In ma fa niente, quindi ora sto a quota 4 pearl con queste, adesso potremo andare a cercare lo stronghold, però adesso dormiamo un attimo che preferibilmente non vorrei morire, quindi 4 enderai, proviamo a seguirne uno, vedere dove ci porta, lanciamo in questa direzione e lui va in là. Vediamo più o meno queste direzioni e vediamo dove ci porta. Va bene, finalmente si va in uno spazio aperto, andiamo in una zona un po' più, ci fa tornare indietro, quindi è per forza per... Ah, quindi mi sono incato di, di scaviamo qua sotto e tecnicamente dovremo trovare la cosa e andando avanti a caso trovo questa allora voi adesso non vedrete benissimo quindi magari te, tengo le torce in mano scaviamo ancora un po' e vediamo se la troviamo tra l'altro non so se adesso spawnano più in basso ma eccoci tra l'altro con una, una rotaia che questa non l'avevo ancora mai questa è una normalissima mineshaft. Però questa da questa parte non era una, una mineshaft, semplicemente spunata sul dungeon. Quindi andiamo: prendiamoci eh, lo scudo che ci servirà. E uccidiamo questo pipistrello che mi sta dando fastidio. E anche questo. Uh. Uh. E di limitare lo spawning e che sfiga ce n'è soltanto uno vabbè eccedate ora non fateci caso che la lava è viola ma è un bug della resource pack che risolveranno la nuova versione è spawnato un silverfish quindi accidiamolo e a questo punto piazziamo i primi tre pezzi del della Cosa, quindi. quindi prendiamoci le coordinate e queste coordinate me le andrò a scrivere eh, da qualche parte perché sono importanti, quindi aspettate un secondo che me le vada a scrivere. Allora io adesso mi esploro brevemente la zona. Allora siccome vorrei concludere il video finisco qui. Eh, Siamo andati molto avanti perché abbiamo trovato già una fortezza del Nether, abbiamo preso 14 polvere di Teisrod e abbiamo trovato uno Stronghold. Quindi detto questo, questo video è stato abbastanza un successo. Adesso Spero che duri 10 minuti perché comunque non ho registrato tanto, però alla fine ho fatto tante cose. Comunque detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e ciao!